salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente dji ha rilasciato le sdk 4.16 anche per ios questo cosa vuol dire che anche noi che usiamo dispositivi apple potremmo finalmente utilizzare applicazioni di terze parti per lui il dji mini 2 per lui dji air 2s e per il dji mini se eh, quindi queste applicazioni di terze parti eh, che potranno finalmente essere compatibili con questi droni anche sui dispositivi iOS ci daranno sicuramente funzioni interessanti ma sicuramente l'applicazione più interessante di tutti quella che veramente ci farà svoltare l'utilizzo del DJI Mini 2 per esempio cioè veramente darà nuova linfa a questo piccolo drone di casa DJI eh, sebbene lui adesso è il più vecchio tra i suoi concorrenti con queste nuove SDK e l'applicazione Maven che è disponibile solo per iOS eh, perché viene sviluppata appunto solo per i prodotti Apple eh, ragazzi lui si farà un lifting di giovinezza guardate cosa potremmo fare con l'applicazione Maven su dispositivi iOS cioè cose incredibili funzioni davvero innovative funzioni uniche e funzioni soprattutto inaspettate per il piccolo DJI Mini 2 ci sembrerà addirittura di avere un drone completamente nuovo perché sono davvero eh, funzioni automatiche incredibili, eh, roba da fare impallidire anche i suoi diretti concorrenti molto, molto più giovani rispetto a lui perché è arrivati da poco sul mercato. Quindi aspetto che Michele Vagnetti, il programmatore di Maven, eh, mi invii la versione beta perché non vedo l'ora di testarla e di portarla appunto qua sul canale e descriverla nei dettagli perché questa, ragazzi, è davvero la sua svolta fare diventare lui il DJI Mini 2 ancora eh, il re incontrastato anche dopo dell'arrivo di prodotti molto molto più giovani e innovativi dal punto di vista hardware rispetto a lui quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato queste novità e queste anteprime riguardante eh, il mondo iOS e le nuove SDK 4.16 rilasciate da DJI appunto per iOS che eh, ovviamente non erano ancora arrivate ma erano arrivate solo per android se questo mio video vi è piaciuto e vi è stato